E grazie Presidente per la parola. Eh, innanzitutto eh, un messaggio, un messaggio importante all'operaio morto a causa appunto del, dell'emergenza Covid Ezio eh, Ciprai, eh, capofficina eh, di Rocca Cincia, eh, a noi veramente, eh, ecco, mh, alla famiglia, insomma, eh, visto che purtroppo ha lasciato una moglie e due figli, va tutto, tutta la nostra vicinanza. Anzi, ecco, questo è un messaggio che... Eh, volevo dare e che eh, appunto io chiederò domani un minuto di silenzio per, eh, per l'operaio eh, defunto. Eh, io ho sentito parlare di un'azienda che, che non pulisce, di un'azienda che, che non sanifica, di un'azienda che abbandona i suoi eh, lavoratori. Mh, veramente, mh, insomma, da, eh, dalle forze di opposizione mi sembrano messaggi forti anche eh, inopportuni perché eh, un'azienda eh, un, è seguita c'è ecco, un amministratore unico, c'è una dirigenza, eh, è un'azienda una, un che eh, sta riacquistando eh, il proprio valore, la propria eh, personalità, eh, si è iniziati subito con delle operazioni di sanificazione eh, importanti, eh, operazioni emergenziali che l'azienda non ha mai svolto eh, nella sua attività. Eh, in tutti questi anni e eh, chiaramente lo sta facendo con determinazione, lo sta facendo eh, dal, dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica. Eh, perciò ecco, diciamo, mh, non vorrei assolutamente che venisse sminuito l'attività e il ruolo eh, di questi operai e di questa azienda tutta. Eh, ricordiamo che sono state distribuite all'incirca eh, 150.000 mascherine. Eh, mascherine eh, fino a poco tempo fa quasi introvabili perché chiaramente le produzioni erano eh, ridotte e perciò eh, è stato difficile per tutti quanti, per le aziende, per l'amministrazione, per gli enti locali, per i cittadini, reperire queste mascherine. Ama ah, lo ha fatto, le ha distribuite agli operatori, lo fa quotidianamente, chiaramente non li lascia sprovvisti dei, eh, dei DPI, questo è chiaramente impossibile ma inaccettabile anche da chi eh, porta questi attacchi verso questa azienda sono state distribuite 200.000 eh, paia di guanti perciò insomma ehm, come dire, eh, sono state ehm, poste tutte le accortezze necessarie per garantire la sicurezza di questi lavoratori in più è stato attivato il lavoro agile sin dall'inizio a 720 eh, lavoratori e anche questo è indice comunque di vicinanza e di, ehm, di supporto a tutti coloro che oggi chiaramente svolgono un lavoro importante, delicato e serio per, per tenere pulita la nostra, la nostra città. Eh, domani avremo una commissione ambiente. Noi eh, ci siamo attivati sin da subito, appena è iniziata questa emergenza. Abbiamo eh, richiesto la convocazione di una commissione con l'audizione dell'amministratore eh, dell unico Zaghis, dove chiaramente lo ascolteremo e poi la commissione ambiente. Darà eh, tutti i possibili indirizzi necessari a migliorare l'attività di questa azienda. E perciò, ecco, questo è quello che eh, ci sentiamo di dire. La mozione non è votabile, perciò, il nostro voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario. E mi dispiace che si faccia confusione tra, tra si parla di ama, poi si parla di, di, di Farmacap, insomma, si, si fa un, un minestrone veramente, un purpurri, insomma, ecco, di situazioni che oggi veramente è meglio isolarle, è meglio trattare tema per tema. Grazie Presidente.